Buongiorno a tutti. Eh, io sarò molto breve perché ci sono tanti relatori che hanno cose molto importanti da raccontarci e quindi non voglio sottrarre tempo ai relatori. Io mi dedicherò a soprattutto un punto che è quello la motivazione per cui abbiamo costituito questi tavoli di lavoro ed è quello di migliorare la cooperazione tra gli enti. Vuol dire condivisione di buone pratiche, condivisione di criticità e eh, soprattutto studio insieme delle norme legate al PNRR, ma non solo, per migliorare la capacità amministrativa dei nostri enti. E, io ringrazio, ed è una delle cose che secondo me ha portato un valore aggiunto a questi tavoli di lavoro, la partecipazione di tutti da partire dai sindaci che si sono dati disponibili a partecipare ai direttori, ai segretari comunali che partecipano sia, di, sia delle unioni che di comuni anche grandi, capoluogo ma anche agli esterni cioè ai, partecipano ai nostri tavoli membri del, della regione componenti eh, esperti del PNRR e quindi credo che questo lavoro fatto da eh, più mh, competenze messe insieme e più test che riescono a condividere le criticità in primis ma anche le pratiche migliori, dà un valore aggiunto a tutta l'attività di questi tavoli, che è un lavoro che sta eh, dando i suoi frutti, nel senso che oltre agli incontri vengono mh, proposti va de mecum, bozze di atti, tutto sul sito, tutti questi documenti li trovate sul sito di Anci Emilia Romagna, quindi hanno, possono avere l'accesso tutti. E non so se sì, ecco nel frattempo c'è il sito di Anci dove trovate appunto questa documentazione. E io a questo punto lascerei la parola a Lucio Malavasi che è il sindaco che coordina il tavolo di lavoro politico sull'ordinamento. Eh, sull grazie. Ah, scusate solo un'altra cosa un ringraziamento alla segreteria perché è comunque un lavoro impegnativo quindi vorrei ringraziare sia teresa barbato che rita bergamini per il lavoro che fanno nel seguire il lavoro di questi gruppi lavorare il materiale ed aiutare i, i direttori i coordinatori dei gruppi grazie Bene, grazie grazie alla direttrice denise e grazie a tutti voi di essere qui ehm... Sono con piacere, grazie a Danci, coordinatore di questo gruppo di lavoro, che vorrei dire comprende una trentina di persone, tra amministratori, tecnici, funzionari e eh, in stretto contatto con la Regione Emilia-Romagna. Eh, è nato questo gruppo, eh, come diceva prima Denise, per questa volontà di eh, eh, incrementare, incentivare e soprattutto supportare quello che è eh, l'ente unione, eh, l'ente secondario dell'unione dei comuni perché eh, riteniamo eh, che eh, l'unione dei comuni possa essere un vantaggio soprattutto per i comuni piccoli ma un vantaggio in generale. Però nonostante questo ehm, l'ente proprio unione dei comuni non, è, non ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni, comunque tuttavia sono 570 le unioni che sono oggi in Italia più o meno e rappresentano circa 14 milioni di cittadini, quindi è, una, è sicuramente un, un numero molto importante, ma le unioni hanno i loro problemi, quindi anche se l'Emilia-Romagna eh, come si diceva anche nei giorni scorsi, è comunque una regione virtuosa da questo punto di vista. Non è detto che sia la migliore. Chiaramente ci sono dei problemi anche nel, nelle unioni dell'Emilia-Romagna, anche se vorremmo replicare nel resto dell'Italia questo, eh, questo modus operandi, diciamo, che per tanti comuni ha dato eh, sicuramente dei grossi benefici. Chiaramente è una mentalità sicuramente da. Eh, cambiare perché molti comuni eh, pensano di andare in un'unione quindi di perdere un po' di potere ma non è così ci sono tanti comuni che invece grazie proprio all'unione riescono a garantire dei servizi come se fossero in un comune più grande o addirittura in una città ecco questo è diciamo, il nostro obiettivo quello di omogeneizzare i servizi eh, in tutti i comuni che fanno parte delle unioni e dare la possibilità soprattutto anche le persone che lavorano all'interno delle unioni di, eh, di avere diciamo, una vita, così, più semplificata. Perché oggi le norme, e le procedure sono veramente complicate. Basti pensare che nel PNR, ad esempio, eh, non ci sono, almeno se non sono usciti ultimamente, non ci sono bandi che prevedono finanziamenti per le unioni dei comuni. Quindi un soggetto che comunque è comunque riconosciuto che non riesce ancora a essere, diciamo, visto, anche a livello nazionale come un soggetto interessante e propedeutico allo sviluppo dei territori. Detto questo ci siamo messi di buona lena l'anno scorso e abbiamo creato quattro gruppi di lavoro perché sono, eh, gli argomenti sono tanti e sono molto difficili, quindi ad ogni gruppo si è eh, affidato un, eh, un sindaco, oggi non possono parlare tutti i sindaci perché addirittura due sono malati e un terzo non è riuscito a venire per problemi diciamo così, operativi e a loro, al loro fianco tecnici e funzionari che sono stati secondo me l'arma vincente per questo primo eh, diciamo, tornata di, di risultati che vogliamo mostrarvi oggi. Quattro gruppi, uno che riguardava il PNRR e quindi eh, il personale e una volontà da parte dell'assessore Calvano ringrazio e saluto che sarà con noi al termine in, in video questo che si chiama testo unico regionale quindi fare in modo che eh, il quadro normativo sia modificato e incentivi le unioni e alla fine anche la digitalizzazione e gli appalti anche eh, che sono molto importanti in, eh, nelle nell unioni e naturalmente nei nostri comuni bene detto questo la suddivisione dei quattro gruppi ha prodotto eh, proposte, emendamenti, quindi siamo andati molto nel, nel concreto. Ecco, la volontà nostra è proprio questa, di essere concreti, cioè di non fare i soliti tavoli, le solite, eh, diciamo così, eh, adunate per poi dopo perderci di vista. Non è capitato così e non capiterà così perché il lavoro fatto oggi è molto importante, quindi chiediamo a voi che partecipate di essere eh, diciamo di seguirci e magari anche di essere anche voi coinvolti perché il gruppo è aperto a chiunque e di eh, portare anche a livello nazionale quelle che sono le, ehm, le proposte come ho detto all'inizio per agevolare il compito degli amministratori e delle persone, degli impiegati, dei funzionari, dei tecnici che lavorano all'interno dell'Unione. Bene allora detto questo io passerei quindi la parola a chi rappresenta il primo gruppo, cioè PNRR, fondi strutturali, strategie e strumenti, cioè favorire l'accesso a risorse nell'era del PNRR attuando sinergie tra comuni. Qui chiamerei al tavolo quindi la dottoressa Elena Gamberini e il dottor Alberto Scheda ai quali affiderò la parola. Eh, buongiorno. Eh, allora ci siamo un po' suddivisi eh, diciamo, questa illustrazione. Allora intanto, eh, beh, buongiorno come prima cosa, eh, sul sito come dicevano adesso sia Denise che il sindaco Lucio trovate eh, diciamo, un'attuazione un un di, di materiali, di documenti, di proposte che vi invitiamo proprio anche a, a scaricare, guardare ed eventualmente anche poi a segnalare se ci sono proposte, correzioni, perché è un lavoro veramente in fieri, quindi dove siamo anche con questi gruppi di lavoro che anche per chi è eh, insomma, eh, dalla parte del mh, tavolo ANCE è stato sicuramente molto impegnativo ma anche molto credo importante per i ruoli che abbiamo, io sono direttore di un'unione di comuni e sono presenti nei gruppi come dicevano eh, in introduzione sia amministratori che figure operative, direttori di unioni, segretari generali piuttosto che figure tecniche e credo che sia importantissimo perché in questo momento, eh, quindi novembre 2022, è importante anche fare, diciamo così, Lucio, un, un po' un punto di, di, di dove siamo e capire anche come correggere il tiro, diciamo fino al 2026, perché l'orizzonte che ci siamo dati è quello ovviamente del PNRR. Quindi siamo su due binari: uno, enti locali post pandemia. Quindi lasciamo stare gli altri livelli, quindi noi ci preoccupiamo degli enti locali e quindi di che cosa il PNRR ha significato in un primo anno diciamo dove gli enti locali sono stati sovrastati da, da tutto quello che è successo e quindi è anche questo il momento per capire nella produzione dei materiali delle proposte, dei VADEMECUM, degli, degli schemi, cosa è stato fatto che cosa è raggiunto e magari anche che cosa ottimizzare perché noi già qualche incrinatura abbiamo visto e quindi qualche miglioramento qualche raccordo magari diverso tra il gruppo ANCI, per esempio il livello regionale, piuttosto che i ministeri andrà trovato e anche questo un motivo per cui oggi insomma, eh, vogliamo fare questo punto. Quindi il primo binario è questo, il secondo è il focus sulle unioni di comuni, che poi è il titolo di oggi, perché sono un, diciamo, un mondo un po' a parte. Le 570 unioni che Lucio richiamava non sono tutte uguali, non sono tutte uguali neanche le 38 dell'Emilia Romagna, ma insomma, poi il dottor Scheda eh, descriverà un pochino meglio anche il livello regionale. Quindi nel, mh, quando siamo partiti allora l'entusiasmo sicuramente è la cifra che ha contraddistinto secondo noi tutti i gruppi di lavoro e per questo ci teniamo anche che il materiale prodotto sia utilizzato e questo sicuramente è uno sforzo che dobbiamo fare per far sì che ehm, le proposte, le elaborazioni escano dal livello anche della Regione Emilia Romagna e raggiungano il più possibile capillarmente tutti i comuni perché altrimenti rischia di essere prodomo di chi lavora nei gruppi e quindi poco funzionale rispetto all'obiettivo. C diciamo così, c'è un chiaroscuro ehm, sul tema delle unioni di comuni e anche sul ruolo che possono avere. La nostra premessa, credo granitica, è che le unioni hanno e devono avere un ruolo importante di coordinamento e di regia per la capacità amministrativa di cui Denise eh, dava in introduzione, perché sono sicuramente un livello che una volta si diceva con molta semplicità, no, di adeguatezza rispetto ai servizi, di sussidiarietà, che non dobbiamo tutte le volte che succede qualcosa rimettere in discussione. Quindi per noi è una premessa il fatto che le unioni sono un ente di governo che favorisce la capacità amministrativa degli enti. In questo caso anche per dare attuazione al PNRR, dove sappiamo che per, so per come sono composti gli avvisi, la logica vuole che, ad esclusione della missione 5, che vede anche gli ambiti territoriali sociali destinatari diretti di finanziamenti, le altre eh, missioni, gli altri avvisi vedono i comuni come soggetti attuatori, dando per scontato che il comune di Ottone, che se ricordo bene ha 89 abitanti, e il comune di Roma sono uguali. Questo è sempre lo stesso tema, ma poi ci sarà chi anche rispetto per esempio ai tavoli anche del testo unico e quindi della, del perimetro amministrativo darà ben conto di queste ovvie differenze. Noi che cosa abbiamo cercato di fare? Di trovare delle regolarità. Di comportamento amministrativo, sia nei problemi che hanno accompagnato i primi mesi degli avvisi. I primi avvisi che sono usciti, destinatari i comuni, sono stati quelli della missione 1 del digitale. Eh, sembrava tutto molto semplice, tutto molto facile, perché comunque di trasformazione digitale se ne è cominciato a parlare bene anche. Purtroppo grazie alla pandemia e quindi lo smart working straordinario è diventato, diciamo, eh, padroneggiato, è stato padroneggiato da tutti gli enti, piccoli, e medi e grandi, in realtà abbiamo scoperto che abbiamo bisogno di sviluppare ancora competenze, ma abbiamo bisogno di consolidare questi livelli intermedi di gestione, dove se la premessa è che le unioni possono favorire il ruolo di coordinamento, di sicuro lo favoriscono nella programmazione, che deve essere un tema che noi rimettiamo al centro, nel gruppo PNRR, fondi strutturali, strategie e strumenti, c'eravamo anche un po' così, un po' eh, imbolsiti da, tra, tra di noi, perché ci eravamo detti in apertura dei lavori, facciamo un ragionamento di accompagnamento su come le unioni possono aiutare i comuni nell'attuazione del PNRR, poi da lì saremo così bravi che diventerà facile per tutti, anche per i comuni piccoli, affrontare per esempio il tema dei fondi strutturali, che è tuttora in avvio. In realtà siamo stati appunto sovrastati da tutto quello che è successo, da tanti dubbi e tante criticità sugli adempimenti dei, dei bandi, degli avvisi tecnici, problematiche tecniche, eh, sulle quali siamo ancora un pochino invischiati, perdendo un po' di vista quello che invece è il ruolo di coordinamento di regia, che deve essere quello di accompagnare la programmazione. Quindi torno al nostro lavoro, che comunque nel sito vedete, vedete anche suddiviso su alcune sottotematiche, quindi il digitale, non ci siamo potuti dimenticare per esempio del PIAO, perché comunque è una, uno degli strumenti di semplificazione e di programmazione, quindi la programmazione è la parola che abbiamo messo al centro, per dare degli strumenti semplici ai comuni e alle unioni che potessero favorire appunto il lavoro sul PNRR, su tutte le missioni. Quindi ci siamo detti, partiamo da quello che già è conosciuto, quindi gli strumenti di programmazione sono chiari, sono il DUP, in questo caso il PIAO, cerchiamo di individuare degli strumenti che semplificano per esempio i comuni più piccoli magari i comuni dentro unioni che sono un po più affaticate fornendo degli schemi che possono essere utilizzati quindi una delle cose che quest'estate per esempio abbiamo un po approfondito è stato il suggerimento nell'elaborazione dei DUP di fine luglio di fare una sorta di riclassificazione delle emissioni del DUP con il PNRR qui abbiamo mh, diciamo così, mutua, copiato, però abbiamo mutuato l'esperienza di alcuni enti in Regione Emilia-Romagna, l'Unione Valle del Savio, la Bassa Romagna, che avevano già delle esperienze consolidate, abbiamo cercato di riportarle, declinandole sul PNRR. Queste sono proposte che consentono ai sindaci da un lato e anche ai tecnici di comuni medio-piccoli, dentro unioni, più strutturate o meno strutturate, di mettere il PNRR non più in fase emergenziale, perché questo è un altro obiettivo che ci siamo dati, far sì che il PNRR non sia come rischia di essere l'emergenza fino al 2026, perché non ce la facciamo, chi parlerà dopo di appalti e di personale lo evidenzierà in modo eh, altrettanto granitico, non ce la facciamo, quindi dobbiamo trovare delle modalità semplici di farlo entrare dentro la programmazione. Gli strumenti ci sono, fino anche il PIAO, che so che insomma, non ha tanti appassionati, ma è uno di questi strumenti. Quindi programmazione con delle tabelle di Excel che accompagnano magari il lavoro delle giunte, vedendo, c'è anche uno dei sindaci che lavora con me, lo sa, che sono abbastanza pesanti anche in giunta dell'Unione, eh, tenendo monitorati tutti i progetti a cui i comuni e l'Unione candidano e vedere anche che cosa succede. Poi, e così poi passo anche la parola eh, ad Alberto Scheda, sulla programmazione, oltre agli strumenti che conosciamo, è importante, importantissimo, anche per i comuni piccoli, medio-piccoli, magari sfruttando il lavoro delle loro unioni, tutto il tema obbligatorio della comunicazione del PNRR. Quindi a scalare il comune, l'unione, i livelli provinciali dove ci sono e la regione, e poi arriviamo ai ministeri, devono rendicontare al cittadino che il PNRR è uno strumento di ripresa e resilienza ma che è anche uno strumento di cittadinanza europea e non dobbiamo dimenticarci nella programmazione che questo è un aspetto importante se no davvero viviamo nell'emergenza con l'angoscia eh, degli avvisi, dei tecnicismi che sono importanti ma arrivano un pelino dopo. Quindi un altro suggerimento eh, che se non è aggiornato poi lo mettiamo sul sito è quello di ricordarci il regolamento ehm, che obbliga gli enti per ogni progetto che è stato magari insomma, al, cioè, al decreto di finanziamento sul soggetto attuatore, di comunicare alla cittadinanza, come intanto attraverso i siti. E quindi anche le unioni anche su questo possono comunque fare un buon lavoro, creando una sezione PNRR, tenendo aggiornati tutti i progetti dei comuni e dell'unione stessa e cercando di favorire un passaggio informativo, perché il ri un altro de dei rischi che corriamo verso l'esterno, come accountability, verso l'interno, Vediamo insomma, nel corso di questa, di questa mattina eh, tutte le caratteristiche che riguardano appunto, gli affidamenti, gli appalti, il personale, il reclutamento, il perimetro amministrativo, anche con un'ipotesi desto unico, ma non dobbiamo dimenticarci come accountability che noi ai cittadini e imprese dobbiamo essere adeguatamente preparati per informarli su come stiamo trattando l'attuazione del PNRR. Quindi anche una banale, che non è banale, pagina dei nostri siti, per tenere aggiornato il, il lavoro che stiamo facendo, è importantissimo. E su questo l'Unione dei Comuni, perché magari ha una mezza competenza in più, una figura dedicata alla segreteria o alla direzione, deve diventare un elemento. Chiudo, perché Alberto forse mi sono un po' persa, eh, rispetto ad altri due passaggi che troviamo sempre anche mh, tratteggiati nel, nel sito, sempre alla voce programmazione, eh, è un suggerimento di due delibere di giunta. Eh, la prima ve la illustro, la seconda la lascio... Al dottor Scheda, la prima è l'istituzione di una unità di coordinamento di PNRR. I comuni grandi, medio-grandi, i comuni capoluogo e le unioni molto strutturate l'hanno già fatto da tempo, altre lo stanno eh, predisponendo, però, come si provare a tenere insieme tutto quello che ho adesso descritto in modo anche convulso, ma perché è convulsa anche la quotidianità che abbiamo? per forza di cose con una parola ha causato Denise, cioè la cooperazione che è anche dentro i comuni e dentro l'Unione, istituendo delle unità operative con una delibera di giunta, perché sappiamo che comunque nella pubblica amministrazione si vive anche di queste cose, che formalizza i compiti, le attività e il monitoraggio. Trovate uno schema, potete anche insomma, sentire eh, colleghi di Unioni che magari hanno già un'esperienza su questo, ma è importantissimo perché deve tenere insieme anche il livello tecnico dei comuni e dell'Unione quindi un altro, un altro pezzettino se questa sta a Monte, a Valle è stato predisposto uno schema di delibera che fa che cosa? va mh, a rinforzare a integrare il sistema dei controlli interni con i controlli sul PNRR però siccome questa è una materia prevalente del dottor Scheda io con questa ti passo grazie Elena mm, due parole in più per illustrare con qualche dato quello che ha già ben descritto Elena se si possono mettere le slide ne scorro alcune ehm, oggi parlo un po' con un doppio ruolo quello di componente del gruppo ANCI insieme a Elena e anche quello di eh, dirigente della regione che collabora e diciamo come regione supporta le attività dell'Unione in generale ehm, non voglio fare la storia delle unioni in Emilia Romagna che partono da normative dedicate del 2012 in poi, però qualche dato per capire eh, la regione ha un programma di riordino territoriale attraverso il quale per, per, per focalizzare un po' gli strumenti anche per, per dare gambe a questa capacità amministrativa eh, che sono strumenti anche di, di, di metodo perché classifichiamo e misuriamo le unioni in base anche alla loro capacità amministrativa, che significa quante funzioni ha conferito, ha integralmente conferito la funzione, indicatori di eh, efficacia e di efficienza del conferimento e dell'output di queste attività, e anche finanziamenti, perché per esempio il PRT del 2022 eh, prevede 18 milioni di contributi alle attività graduate con eh, i criteri che vi dicevo. Altri strumenti sono comunque anche di supporto, in questo periodo ci siamo accorti eh, di gestione del PNRR come eh, le risorse umane fossero in verità uno degli elementi eh, più preziosi e quindi eh, la regione Emilia Romagna finanzia per esempio i temporary manager o i facilitatori, cioè dà dei contributi alle unioni di comuni che vogliono... Eh, scusate l'ho passata che vogliono acquisire queste risorse umane e quindi eh, finanzia questi bandi. Poi eh, considera le unioni anche degli interlocutori dedicati per finanziamenti in conto capitale, per investimenti legati alle funzioni conferite. Altri strumenti sono strumenti più di supporto, come si può dire, metodologico, quali per esempio banche dati. Gestiamo Power Bilanci che è una banca dati che acquisisce tutti i bilanci. Eh, della BIDAP, cioè degli enti locali della regione, comprese le unioni che consente di fare analisi di bilancio sulle politiche finanziarie eh, redigiamo anche dei questo è un esempio delle, delle possibilità sono, è una banca dati aperta eh, non è solo ad accesso limitato ai, agli operatori eh, altri strumenti sono per esempio dei, dei vademecum Abbiamo fatto un vademecum sulla funzione eh, informatica gestita nelle unioni, un vademecum sulla funzione del controllo di gestione gestita in unione, quindi non il solito manuale su cos'è il controllo di gestione in un ente pubblico, ma eh, fatto insieme alle unioni, insieme agli operatori delle unioni, oltre che insieme agli esperti, su, su qual è il valore aggiunto, qual è la collocazione, quale può essere gli strumenti che il, che il controllo di gestione danno alle unioni, e così come linee guida per il conferimento, per la gestione delle unioni, ma soprattutto anche misur, cerchiamo di misurare se questa eh, supposta capacità amministrativa attribuita alle unioni, come dicevano prima Denise ed Elena, come coordinatori, facilitatori eh, di, di questo ruolo, se in effetti riescono a svolgerla. Quindi partiamo da un dato rilevante, cioè quanti eh, con gli ultimi dati, ottobre 2022 la Regione Emilia Romagna gestisce anche un sito sul PNRR da poco inaugurato con tutte le risorse eh, acquisite dagli enti locali della Regione e grazie anche alla collaborazione del progetto Migli Esperti, che eh, oggi sono anche presenti, alcuni di loro, 5 miliardi e 2 ad oggi gestite a ottobre 2022, distribuite in questo modo sulle missioni, in cui sicuramente quella della transizione ecologica è la più rilevante, seguita poi da istruzione ricerca, coesione e inclusione, perché come prima vi hanno accennato, eh, le unioni con qualche inciampo, diciamo normativo, sono uno strumento di facilitazione anche di queste risorse. Ehm, 39 unioni, 257 comuni, quindi praticamente l'80% della regione, e, e soprattutto com com come si attua questo supporto? Intanto favorendo il conferimento delle funzioni strategiche. quindi le funzioni di ICT, pianificazione urbanistica, SUE e SUAP, lavori pubblici, servizi finanziari, che sono quelli che hanno, danno i maggiori indici di, eh, come si può dire, di finanziamento, perché dovrebbero essere quelle anche a maggior eh, impatto strategico per la gestione delle risorse. Qualche risultato già lo, lo, lo misuriamo, questo per esempio è un'analisi delle l'unione e gli investimenti, l'andamento degli investimenti eh, per ambito dal 19 al 2021 e vedete per ambito trasporti servizi decine e decine di milioni di euro gestite eh, dalle unioni dell'Emilia-Romagna attraverso, eh, attraverso l'ente unioni. Anche un altro secondo elemento, le gare con CIG gestite dalle unioni dell'Emilia-Romagna, vedete... Eh, oltre 200 milioni di euro dopo i capoluoghi di provincia sono i primi gestori di gare quindi un altro elemento che in questo momento si giudica strategico per la gestione del PNRR è un elemento che monitoriamo come effettivo poi abbiamo un'altra una, una, un banca dati la carta di identità degli unioni che ha selezionato degli indicatori che mostrano come si può dire la capacità, mutuando un termine dal PNRR, di soggetto attuatore che hanno le unioni rispetto ai servizi del territorio. Quindi, per esempio, rispetto alla polizia locale conferita, eh, il 75% degli incidenti stradali eh, gestiti dalle polizie locali sono gestiti dalle polizie locali delle unioni, eh, invece che le banche dati gestite dai comuni sono il 75% da quelle delle unioni rispetto al totale degli enti locali. Altri indici di efficacia che abbiamo, per esempio, sui posti nido istituiti da unioni che gestiscono i, i servizi di istruzione, quindi a cui è stato conferito anche la gestione dei nido, o i tempi medi della sismica. Eh, non ultimo, il contributo ai processi di innovazione, quindi quello che si diceva prima, per esempio nel swap le pratiche di attività produttive completamente digitalizzate rispetto al totale nelle unioni sono l'82% quindi tutta una serie di indici che, eh, in cui non mi voglio dilungare ma che sono consultabili sulla banca, sulla banca dati della carta d'identità delle unioni e che hanno anche una funzione in verità di trasparenza perché ogni unione dell'Emilia Romagna ha nella home page nel sito una mini schedina con con questi dati rilevati in maniera omogenea una carta di identità dell'unione in cui un cittadino può riconoscere gli elementi salienti di quell'unione quindi per andare a chiudere il mio intervento di che cos'è? Senz'altro riconosciamo e misuriamo ci tengo a sottolinearlo misuriamo un'efficacia, un un'effettività che in questo momento storico le unioni possono dare come contributo ai piccoli e medi comuni. Quindi in verità le unioni come strumento di sostentamento dei piccoli comuni. Quindi al contrario di quel che si dice che le unioni sono delle nemiche dei piccoli comuni, al contrario, forse sono l'unico modo per mantenere in vita i piccoli comuni, ma anche un auspicio, una necessità, quella di dare un quadro normativo assolutamente più certo e strutturato a questi, questi ente locale. Perché davvero tutte le volte che esce eh, un bando, una norma, c'è una rincorsa a ricordare ai ministeri, al legislatore, con qualche emendamento, che esistono anche le unioni. Ne cito uno, ah, ah, ah, uno, uh, ne cito uno gra grave in questo momento, il rimborso alle utenze che è stato dato a tutti i comuni per i maggiori costi, esclude le unioni nonostante già tre tentativi di emendamenti. Cioè tutte le unioni che hanno intestato edifici perché gli sono stati gestiti conferiti i servizi e quindi anche gli edifici per gestirli. E quindi che pagano queste utenze, al contrario di tutti gli altri enti locali, non hanno ricevuto ad oggi eh, ancora un euro. Quindi una necessità di sollecitare elementi basilari per eh, oltre che al quadro strutturale normativo per il sostentamento di questi enti. Bene, grazie dottor Scheda. Aggiungo, eh? No, dicevo aggiungo quelle briciole che ha dato eh, il governo ai comuni, quindi gli unioni hanno, hanno preso ancora meno. Dicevi bene, bene. congediamo la dottoressa Gambarini e il dottor Scheda, grazie della loro presentazione. E passiamo invece adesso a un altro gruppo di lavoro molto importante che è quello della selezione e gestione del personale. Voi sapete tutti che il personale nell'Unione è veramente un argomento molto molto delicato. Ci sono problematiche molto grosse e eh, crediamo che eh, le proposte che sono emerse anche dal, dal gruppo del personale devono e debbono essere ascoltate ovviamente da chi ha eh, la eh, responsabilità di, di legiferare. Bene allora, qui eh, nel gruppo di lavoro è presente il sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso che oggi non ha potuto venire però è in collegamento e quindi io eh, darei la parola al sindaco Bosso ma saluto anche, so che in collegamento e che ci sta ascoltando l'assessore regionale eh, Paolo Calvano che chiuderà questa mattinata di lavoro prego sindaco e purtroppo avevo altri impegni a cui non potevo mancare e sono con voi comunque come se fossi con voi Credo che l'esperienza eh, delle unioni sia eh, un'esperienza importante e significativa per quella che sa realizzare. Il tema del personale è un tema molto delicato in generale per i comuni, a maggior ragione nel sistema delle unioni, un sistema che andrebbe, lo dico come premessa, riconosciuto maggiormente a livello nazionale perché da questo ne derivano poi una serie di problemi ovviamente rispetto a normative che anche sulle assunzioni non tengono conto appunto che esistono, eh, in, da noi in particolare, ma esistono le unioni che sono uno strumento, e questo va ricordato e sottolineato, che eh, serve ai comuni in alternativa a processi di fusione, ma con la necessità di avere più capacità eh, di intervento rispetto ovviamente ai problemi che affrontano i cittadini e il dimensionamento dei comuni da questo punto di vista diventa strategico ecco quindi è una risposta che io credo valida ovviamente con delle differenziazioni a seconda delle realtà perché ci sono gruppi di comuni che hanno dimensioni, gruppi di comuni che hanno le altre, una storia tra i comuni di quella zona o di quell'altra zona, ma insomma è una risposta importante. Sulle assunzioni in particolare sono poco possibili nelle unioni, già ci sono problemi nei comuni e, e si riescono solo ad avviare in base a sentenze dei Corte dei conti del Veneto ad esempio e quindi necessita di una soluzione a questo problema perché nelle unioni possono essere sviluppate azioni di supporto ai comuni avendo il personale, avendo il personale perché diversamente oggi è difficile intervenire. Ad esempio è stato citato prima il tema del PNRR, allora senza il personale qualificato si rischia poi per i comuni medio-piccoli o di non partecipare ai progetti o di non poterli realizzare. Quindi le unioni sarebbero... Eh, in grado invece come dimensionamento di supportare maggiormente i comuni rispetto a questi fondi che comunque ci sono, in parte sono stati assegnati, poi vedremo eh, successivamente, ma senza il personale qualificato e senza la potestà di poter esercitare questo ruolo anche sul PNRR che è limitato appunto a chi eh, esercita il ruolo come comune, non si può poi far sviluppare questa azione creando delle differenziazioni anche su questi fondi, questi finanziamenti tra chi può farli, può accedere e chi non può realizzarli, perché eh, qui è una differenza tra grandi città e piccoli comuni. Le unioni potrebbero fare da cerniera da questo punto di vista, però hanno bisogno ecco, del personale che non può essere utilizzato a, mh, rispetto alle normative alle normative attuali voglio citare anche per non essere lungo il nuovo C contratto nazionale di lavoro appena stato stipulato che sicuramente è attraverso attraverso una contrattazione integrativa che io credo sia sempre importante ma è un contratto che apre delle aspettative ma anche ha delle contraddizioni che in un qualche modo vanno risolte a partire dal livello nazionale tra i limiti di bilancio in questa fase dei comuni e anche vincoli contrattuali, ad esempio c'è questa norma sulla possibilità di premiare maggiormente le posizioni organizzative che sappiamo quanto siano importanti per la qualità dell'intervento rispetto al personale ma l'impossibilità di modificare poi il fondo che deve pagare poi questa qualità e queste aspettative diciamo così. Eh, voglio citare anche il tema della polizia locale perché la polizia locale noi in gran parte è un'esperienza esistente nelle unioni ed è efficace perché a livello dimensionale si riesce da questo punto di vista ad affrontare meglio i problemi dei grandi e piccoli comuni che sono nelle unioni, ma in un qualche modo va combinata la possibilità dimensionale che ha necessità di essere rafforzata con quelli che sono i limiti appunto contrattuali e di bilancio eh, dei comuni proprio sul personale che ecco quindi non bisogna trovarsi in una situazione di contrasto tra quello che è la necessità di eh, sostenere il dimensionamento della polizia locale che è necessaria ed efficace in un'unione rispetto ai comuni e quello che si deve fare nei vari settori eh, dei, dei comuni sugli altri sugli altri sugli altri versanti quindi eh, ho terminato i miei cinque minuti e voglio ribadire che l'associazione. le modalità di associazioni dei comuni per reggere il futuro, soprattutto i comuni medi e piccoli, è necessario. Eh, si tratta di capire, noi abbiamo questa esperienza, è una cosa concreta, sviluppata, da esaminare con le sue peculiarità, però riteniamo che sia una strada percorribile da proporre anche sul piano nazionale come metodo e rispetto al quale poi avere una normativa che aiuti in questa direzione. Grazie. Grazie Massimo, sei stato perfetto. E ringrazio anche Massimo perché è di un comune Casalacchio di Rino anche molto grande che però ha questa mentalità molto aperta anche verso i comuni più piccoli e questo sicuramente è propedeutico proprio alla riuscita del, del, del nostro intento. Bene, ora passo la parola al direttore, direttore e segretario eh, dell'Unione eh, dell Comuni Bassa Romagna, mi dimenticavo vabbè, un lapsus, va bene, Marco Mordino. Marco Mordenti, eh, al quale devo fare un ringraziamento speciale perché insomma all'interno del nostro gruppo di lavoro è stato veramente molto ed è molto efficace. Grazie. Allora, eh, faccio un intervento introduttivo sui lavori che vedete già sintetizzati eh, nella pagina web e eh, dopodiché eh, farò, eh, chiederò ad Alberto Di Bella di integrare sugli argomenti più importanti. Tutto molto rapidamente, allora come vedete nella pagina web eh, il lavoro di gruppo è partito da una sintesi di, di quelle che erano le possibilità eh, offerte agli enti locali per fronteggiare la sfida del PNRR. Eh, le slide che sono pubblicate sono state predisposte dal dottor Di Bella e aiutano i comuni a sapere quali sono tutti i margini, non solo le assunzioni a termine no, previste per i comuni più piccoli, ma anche tutte le altre possibilità. Fermo restando che non sempre per il PNRR è dato spazio adeguato all'Unione dei Comuni, come diceva prima Elena, Basti pensare agli avvisi pubblicati su, per la transizione digitale no, che addirittura escludono i comuni e, e escludono le unioni e rendono la vita difficilissima ai comuni che vogliono fare queste cose, peraltro con obbligo di conferimento della funzione digitale all'unione vigente in Emilia Romagna. La, questa è stata la, la prima attività del gruppo, seguita da un seminario sui comuni invece fino a 5.000 abitanti che, hanno, che sono stati diciamo, supportati per la procedura eh, per avere i contributi sull'assunzione a termine. Contributi che hanno di 50 milioni di euro nel quinquennio che hanno consentito di finanziare 1.026 assunzioni a termine richieste da 760 comuni in Italia. È vero che il personale a termine non è sempre il più formato e soprattutto non è stabile perché potrebbe essere che cambia dopo da un anno all'altro, però diciamo che è stata una manovra utile. Poi oltre all'assunzione ci siamo occupati di temi più specifici come quello della mobilità tra gli enti locali. Eh, è stata messa a punto una delibera, come dice... Eh, pagina web una delibera sulle eh, esclusioni dalla mobilità senza nulla osta. Voi sapete che adesso per legge la mobilità tra enti locali può avvenire anche senza nulla osta, il che a noi sembra un, una, un aspetto un po' critico no, per, la, per il buon assetto organizzativo degli enti locali, però diciamo che abbiamo interpretando la legge messo a punto uno strumento per cui le amministrazioni volendo possono escludere alcuni profili da questa mobilità eh, diciamo eh, semplificata. Altro tema sensibile, quali sono gli spazi assunzionali per i comuni? Non le modalità, ma i margini per poter procedere a assunzioni e su questo eh, il problema principale è quello della dimenticanza del legislatore nazionale, chiamiamo dimenticanza, sul problema delle unioni, cioè i comuni virtuosi dal 2020 hanno spazi assunzionali straordinari, mentre invece i comuni che hanno conferito le funzioni in unione, pur avendo, come, essendo stati tendenzialmente più virtuosi e pur avendo già razionalizzati il personale, non vengono premiati, vengono puniti perché se vogliono assumere due dipendenti in più non possono farlo. Diciamo che dobbiamo ringraziare la sezione Veneta della Corte dei Conti perché nel 2022, dopo due anni di attesa, ci ha, tra virgolette, sanato il problema consentendo ai, ai comuni virtuosi in unione di cedere, come era scritto peraltro nella legge. Ma, eh, la, la tesi non era stata prevista nei decreti sulle assunzioni, possono cedere quote di virtuosità alle unioni e in questo modo risolvere il problema. L'ha detto anche la sezione Piemonte, la sezione Lombardia si è spinta oltre dicendo che possono farla anche i comuni che hanno trasferito integralmente il proprio personale all'unione, cosa che sembra, a me sembrava banale ma abbiamo dovuto attendere le pronunciare della Corte dei Conti che ringraziamo. Ecco, siccome però potrebbe succedere che esca poi un altro parere della Corte dei Conti negativo noi sollecitiamo tutti a farsi portatori in tutti i livelli, regioni, anci nazionale, commissione ministeriale, affinché questa cosa venga chiarita meglio a livello legislativo, onde evitare di dover avere un problema in tal senso. È pubblicato lo schema di calcolo che i comuni che le unioni possono uh, adottare per usufruire di questi spazi. Uh, quindi una proposta di riforma del testo unico sarebbe quanto mai auspicabile la quinta attività che è stata fatta assieme al, al gruppo di lavoro numero 4 che parlerà in, infine è quella di mettere a punto emendamenti per rendere tutto questo un po' più consolidato e esistente nel testo unico cosa fare nel 2023? allora la prima novità è quella del nuovo contratto sottoscritto il 16 novembre che contiene spunti tutto sommato condivisibili e altri invece meno che rischiano soprattutto di ingenerare aspettative poco sostenibili in un contesto di forti criticità di bilancio e considerato che abbiamo ancora quel tetto del 2016 sulle risorse decentrate del tutto anacronistico ma che ancora ci vincola. Metteremo sulla pagina web le nuove slide sulle quali stiamo, abbiamo cominciato a lavorare nonché schemi operativi e i titoli principali del lavoro che ci viene che ci è stato commissionato eh, sono i seguenti, corretta transizione degli incarichi di responsabilità dalle posizioni organizzative alle elevate qualificazioni, poi indirizzi su una buona contrattazione integrativa con particolare riferimento alla contrattazione territoriale nelle unioni di comuni, un'applicazione bilanciata delle nuove progressioni orizzontali, un tema che sta a cuore un po' e che piace a tutti, poi le progressioni verticali che erano un'ottima soluzione per gli enti locali che rischiano di diventare invece un qualcosa di estremamente burocratico e legato a classifiche e non più a un colloquio di ricerca del miglior candidato alla crescita e questo soprattutto anche in mancanza di titoli come vedremo e eh, infine il tema del lavoro agile non più nella fase della, della pandemia ma nel dopo emergenza. In particolare due sono i temi su cui ci vogliamo occupare, su questo passo la parola al dottor Di Belle e poi concludo dopo. Sì, rapidamente, ehm, i temi su cui lavorare nell'anno che ci aspetta saranno sicuramente molto eh, Molto intensi perché il contratto pone, il contratto nuovo firmato la scorsa settimana, pone questioni sia di natura tecnica eh, per decodificare l'orrenda complessità di alcuni istituti, il fondo, eh, le progressioni e altre cose che veramente anche dal punto di vista soltanto operativo richiedono un coordinamento che stiamo facendo a livello di responsabile personale delle unioni. Io sono portavoce di un gruppo di, di, di una trentina di, di responsabili dell'Unione che periodicamente si trovano, cercano di come dire, sostenersi a vicenda nel, nel pianto che è la, la, la lettura anche soltanto di alcune eh, norme o disposizioni contrattuali e eh, appunto la sfida che ci, ci poniamo di fronte è da un lato decodificare eh, operativamente eh, come eh, fronteggiare, come anche... <coughs> Adottare gli strumenti perché, anche soltanto il fondo risorse centrate è una sciarada di, eh, che vi assicuro, non tutti riescono a, a gestire in autonomia. Mettendoci insieme, eh, ripeto a livello da, da, da Piacenza fino, fino a Rimini, riusciamo a, a fare il sistema, a darci delle, delle, delle linee guida comuni per lavorare. Ma, soprattutto su questi aspetti, dobbiamo implementare un nuovo contratto decentrato che, che porta con sé molte e incognite eh, le progressioni orizzontali, che sono sempre più viste come una sorta di, di, di salvacondotto garantito e, e gratuito quando invece inizialmente avrebbe dovuto essere una sorta di, eh, di riconoscimento di, di, di premialità per un accrescimento professionale. Eh, dobbiamo lavorare sulle nuove progressioni verticali appunto che mh, sono state molto attese per quanto riguarda la deroga al titolo di studio molti molti tecnici operatori in giro non soltanto in Emilia Romagna ma in giro un po' dappertutto dopo 13 anni aspettavano questa finestra di riapertura su progressioni verticali in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, quindi tanti diplomati che aspettano di poter salire di categoria eh, occorre definire delle, delle metodologie che valgono veramente a, ad accertare e a certificare le competenze acquisite, non soltanto dare delle, eh, dei galloni sul campo solo per anzianità. Una serie di, di tematiche su cui vorremmo lavorare insieme alla, agli amministratori, proprio perché molto spesso come tecnici ci troviamo un po' a fare il test in tra un'azione sindacale che... <coughs> Scusate. Contro cui ci troviamo a, a fronteggiare nei tavoli sindacali ma che fa sponda molto spesso sulla parte politica in, in tavoli di, di, di negoziazione eh, separata. Vorremmo appunto fare sistema con le amministrazioni per darci delle linee guida, degli indirizzi per delle politiche del personale che trovano eh, traduzione nei contratti decentrati, che non sono soltanto un mero adempimento ma davvero una, eh, uno strumento per indirizzare la, la, la lo sviluppo e la crescita del personale. L'altro aspetto è quello delle selezioni e del reclutamento. A differenza di qualche anno fa, eh, purtroppo oggi abbiamo, cioè purtroppo per fortuna, non so come vederla, ma abbiamo una di lavoro pubblico che è superiore alla domanda, quando prima era drammaticamente inferiore. Eh, prima era molto, molto difficile trovare delle... Eh, delle candidature, era, i concorsi erano pochi, le, le, le figure erano eh, molto ricercate, oggi cioè, i concorsi sono tanti e purtroppo ci troviamo a far sì che eh, a fronte di gradatori appena approvate tante persone poi scelgano di fare altro perché hanno fatto cinque concorsi insieme, tanto ce n'è in abbondanza e scelgono il posto migliore, più vicino, più comodo, e discorrendo. Dobbiamo far sì che anche per, per fronteggiare questa difficoltà eh, dobbiamo qualificare meglio, credo, le nostre selezioni, fare, dare uno, uno scatto di, di, di valorizzazione dei nostri, dei nostri processi di reclutamento che non si fermi soltanto alla, al nozionismo, all'acquisizione all delle competenze prettamente tecniche o teoriche ma che approfondiscano in più gli aspetti eh, che qualificano una, una, una figura professionale. Dobbiamo eh, essere più attrattivi rispetto alle, eh, alle procedure, all'offerta all di lavoro e qualificare meglio, cercare eh, le migliori figure che rispondano alle nostre esigenze. In questo modo potremo, come dire, almeno auspicabilmente, cercare di, di, qualificare le persone, di, di qualificare la nostra offerta, di reclutare le persone eh, migliori e sperando poi dopo il trattenerle purtroppo non, è, non tutto dipende da, da noi ma almeno in sede di ricerca di personale, di reclutamento il migliorare le, le, le procedure aiuta sicuramente a trovare persone migliori su questo ci sono delle esperienze virtuose, abbiamo delle, eh, delle realtà che hanno già lavorato molto bene sotto questo punto di vista un altro dei scopi di questo tavolo è socializzare e mettere a sistema queste, queste pratiche migliori anche nelle realtà dove magari la, questa consapevolezza era meno, era meno forte. Quindi un gruppo di lavoro che serve davvero per socializzare mettere insieme tante realtà diverse che hanno tanto da dare singolarmente ma che mettendosi insieme sicuramente possono dare un valore aggiunto di grande rilevanza. Grazie. Bene, allora abbiamo questo piccolo problema anche eh, del traffico e eh, la dottoressa Messina purtroppo non può essere presente eh, e quindi per quanto riguarda il tema degli appalti, lavori, forniture e servizi direi che il eh, direttore Marco Mordenti è sicuramente eh, diciamo, abile per... Magari chiediamo se viene Anna Maria? Sì, intanto esatto, facciamo accomodare al tavolo Anna Maria De Michele che è esperta di... PNRR, i eh, famosi esperti che sono stati eh, assoldati, esatto. ci sono, quindi qua la, la vedete. Intanto volevo dire ai presenti che se ci sono delle domande da fare, giustamente al termine della presentazione siamo disponibilissimi tutti a rispondere alle vostre questioni. Prego, direttore. Sì, chiedo alla regia, se non l'ha già fatto, no l'ha già fatto, contratti perfetto, contratti pubblici e semplificazione. Questo è il terzo tavolo di lavoro che Anna ha coordinato. E tutti i componenti del gruppo hanno collaborato per eh, re redigere schemi, documenti di indirizzo, note operative sui principali temi di, eh, con cui sono chiamati a, a, a, a lottare no? tutti gli amministratori locali e gli uffici, in particolare gli uffici appalti ma anche tutti gli altri. Gli affidamenti dei servizi da 40.000 a 139.000, problema risolto dal decreto di Quater per alcuni mesi si è dovuto andare avanti un po' a intuito. Di buon senso anche sul problema della qualificazione della stazione appaltante che adesso sta arrivando no, in fondo e mi sembra che dalle prime simulazioni ci sia una, tutto sommato un punto di, di mediazione condivisibile. E altri temi che sono stati affrontati dal gruppo e che eh, dal, dal principio di non arrecare un danno significativo che regge il PNRR al tema... Di, di tutte le modalità di accesso al fondo per le, le opere indifferibili, no? i maggiori costi e tutti i vari problemi che ci sono stati, eh, ci sono dei webinar pubblicati in particolare sul problema della revisione prezzi nei contratti, e infine tutti gli altri problemi sono stati o risolti oppure saranno risolti in seguito, nei limiti del possibile. Adesso abbiamo una normativa finalmente abbastanza chiara con l'ultimo intervento del decreto Quater, non durerà perché sta per arrivare il nuovo codice di contratti, quindi avremo altri due anni <ride> di probabile confusione. Ma su questo do la parola alla dottoressa Di Michele. Allora, Buongiorno, permettetemi di fare soltanto un ringraziamento perché io sono un'esperta eh, PNRR, quindi mi sento in dovere di ringraziare Ance Emilia Romagna che mi ha dato l'opportunità di avviare questa collaborazione. Il tavolo sui contratti pubblici è stato un felicissimo incontro di, di esperienze tra mondi diversi. Allora, il tema della contrattoristica pubblica è oggettivamente un tema che ormai da qualche anno vive di emergenze. Il codice dei contratti del 2016 è entrato in crisi con la normativa Covid, che ha cominciato a tirare le prime picconate su un sistema che tutto sommato viveva in un'interpretazione giurisprudenziale che si era piano piano consolidata. Dopodiché, lo sapete, sono arrivati i temi, i problemi legati alla revisione dei prezzi, quindi altra normativa alluvionale su queste questioni. E ora gira questa bozza di nuovo codice dei contratti pubblici che è stata licenziata dal Consiglio di Stato, ma che attualmente è all'esame di una commissione ministeriale. Quindi diciamo non c'è pace per, la, per, per i contratti pubblici. Quindi il tavolo si è trovato di fatto in qualche modo a rincorrere queste emergenze e a cercare di fornire per quanto possibile ai Comuni e all'Unione una serie di indicazioni operative per districarsi in questa normativa che per quanto riguarda il PNRR ha poi delle sue oggettive specificità norme come non so, quella sul RUP che vive nei contratti, nei con codici dei contratti pubblici con una certa disciplina, per il PNRR assume nuovi poteri e nuove funzioni. Quindi abbiamo cercato per quanto possibile di eh, produrre alcuni documenti e di eh, organizzare dei webinar per trattare diciamo così, le prime emergenze. Uh, sinteticamente il primo tema che abbiamo affrontato è quello della perimetrazione dell'obbligo dei comuni di, di aggregarsi in, in Unione. Qui di fatto c'era un problema giuridico difficilmente risolvibile il disallineamento delle soglie tra l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici con le soglie che invece erano previste dall'articolo 1,2 del uh, DL 76 del 2020. Allora interpretativamente non era possibile risolvere il problema è intervenuto grazie ad un emendamento di ANCI il DL Aiuti Quater con l'articolo 10, che ha chiarito finalmente che i comuni possono affidare in modo autonomo gli appalti di fornitura e servizi fino a 139.000 euro. Per i lavori rimane ancora il limite dei 150.000. Allora, secondo me la questione è finalmente chiusa per quanto riguarda le possibilità di affidamento autonomo degli enti locali, non, non capoluoghi di provincia. In realtà i primi commenti sembrano uh, ancora continuare a ragionare sul tema dell'iscrizione nell'iscrizione uh, de, nel, de, nell all'Ausa e eh, che sostituisce la qualificazione. Quindi purtroppo diciamo così, un problema è risolto ma rimane ancora una questione aperta. Per me tutto sommato la norma è molto chiara e può essere già interpretata e applicata in questo senso ma dovremmo, temo, continuare a ragionarci. Un altro tema che il gruppo ha affrontato è quello della revisione di, della compensazione dei prezzi. Qui è stato organizzato un webinar che oltre diciamo così, ad affrontare diciamo così, questi temi dal punto di vista più tecnico ne ha affrontato anche un terzo che potrebbe diventare uno del, delle emergenze del momento. Quindi come gestire le sopravvenienze nei contratti pubblici. Su questo c'è stata una relazione la 56 del 2020 della Corte di Cassazione c'è stata una pronuncia della Corte dei Conti a sezioni unite, ma il tema è oggettivamente molto caldo, tant'è vero che lo stesso legislatore a un certo punto è intervenuto con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 106,1 lettera C, quindi varianti in corso d'opera per capirci, del codice dei contratti pubblici per allargare l'ambito di applicazione di quella norma Soprattutto per quanto riguarda gli appalti di lavori, perché diciamo così, il tema legato alla revisione e compensazione dei prezzi è una normativa che è tutta tagliata sui lavori, ma di fatto dimentica un pochino i servizi e le forniture, che vivono ancora della loro disciplina ordinaria. Altri due temi qui qui vado a chiudere che il gruppo ha trattato sono quelli del DN DNSH e dell'articolo 47, parità di genere generazionale. Allora, il tema eh, per entrambi, eh, il problema ce lo siamo posto soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti eh, finanziamenti, no, finanziamenti non nativi PNRR, che quindi sono stati ribaltati su linee PNRR. Il problema ha una sua drammaticità legato al fatto che eh, nell'esperienza quotidiana abbiamo contratti che eh, diciamo così, sono già in corso di esecuzione o addirittura eseguiti che a un certo punto sono stati ribaltati, permettetevi di usare questo termine tecnico, sul PNRR. Quindi qui si tratta di dare alle amministrazioni delle coordinate per capire come gestire i contratti in corso di esecuzione, come inserire il, il DNSH in corso d'opera o come cercare di aiutare l'amministrazione a rispettare gli obblighi dell'articolo 47 in corso d'opera. È una riflessione molto complessa che il gruppo sta facendo in questo momento. E, eh, per la quale stiamo producendo un, un primo documento, che è di interpretazione e applicazione della normativa, che raccoglie i pareri del MIMS, che raccoglie le prime delibere di ANAC e le prime mh, pronunce giurisprudenziali. E, mh, quindi questi sono un pochino i temi che sono stati trattati, alcuni sono già abbastanza consolidati, altri invece sono... inseguiamo come al solito il legislatore. <ride> Grazie. Bene, andiamo adesso all'ultimo gruppo, invito qua sul tavolo il eh, dottor eh, Neri, l'ultimo gruppo anche questo importantissimo e riguarda l'ordinamento locale, eh, quindi l'elaborazione di proposte di riforma proprio del quadro normativo di cui avete sentito parlare fino adesso. Eh, questo gruppo di lavoro è stato sollecitato anche dal nostro Assessore Paolo Calvano, proprio per questa volontà anche dalla Regione Emilia-Romagna, di eh, portare avanti appunto delle elaborazioni nuove, delle proposte che possono agevolare sempre il compito dell'Unione. L'auspicio, ma lo diremo anche alla fine, è che questa cosa possa essere anche eh, fatta a livello nazionale, che tutto il lavoro che viene fatto appunto potrà essere eh, diciamo così usufruito anche da chi non è presenti nella regione Emilia Romagna e quindi da altre regioni, ma l'ambizione è anche quella magari di poter costituire anche ulteriori momenti di socialità anche con altre unioni dei territori italiani proprio per creare veramente anche quella sinergia nazionale per far presente e per dare voce anche alle, alle unioni. Ecco. Prego dottor Neri. Bene, buongiorno a tutti. Anci Emilia Romagna quindi eh, ha elaborato in raccordo eh, con la Regione una proposta eh, di riforma organica dell'ordinamento eh, locale. In verità ha operato in pendenza della, diciamo, del percorso di approvazione del DDL 1356, ormai da considerare eh, decaduto. Eh, quindi eh, la proposta era stata mh, in, in principio articolata sotto la forma emendativa e eh, integrativa comunque fondamentalmente della proposta che scaturiva dal disegno di legge, oggi si pone il tema invece di redigere in una forma fra virgolette autonoma eh, eh, da, portare da portare avanti e eh, da proporre anche eh, nei tavoli eh, nazionali. La proposta è articolata in tre parti ed è eh, fondamentalmente finalizzata a superare alcune delle principali criticità che frenano l'azione amministrativa locale eh, e che impediscono alle amministrazioni di realizzare eh, programmi secondo standard ottimali. Quindi eh, la prima parte eh, ha messo eh, in obiettivo la promozione il rafforzamento della gestione associata alle funzioni comunali eh, attraverso oh, le forme previste nel capo quinto del testo unico. E, mh, sempre nell'ottica di favorire quello che per noi eh, è il core business della, della riforma l'adeguatezza dell'esercizio uh, delle funzioni e dei servizi cioè se non si quando si centra diciamo, l'ambito adeguato per il corretto eh, esercizio di una funzione si fanno contenti i sindaci perché vuol dire che è salvaguardata la sussidiarietà eh, si fanno contenti i cittadini e eh, le amministrazioni eh, nel loro complesso, perché vuol dire che è salvaguardata la, la qualità, l'efficienza e l'efficacia. Facile a dirsi, molto difficile eh, da farsi, e, e proprio per questo l'esperienza della Regione Emilia Romagna e di altri territori si è ritenuto che debba essere salvaguardata. Eh, infatti, mh, soprattutto per quello che riguarda la prima parte della riforma, che si incentra sulla, sulla, sulle forme associative, si era riscontrato una notevole eh, carenza all'interno del, del disegno di legge, che eh, si eh, trattava soprattutto, si preoccupava soprattutto di enti, degli enti intermedi, quindi province, città, metropolitane, sembrava essersi un pochino dimenticato comunque del, di dell'esercizio associato delle funzioni attraverso le convenzioni e le unioni. Quindi la riforma riguarda eh, sì eh, le convenzioni operando per limare alcune imprecisioni dei testi legislativi, per esempio eh, le convenzioni eh, devono costituire uffici comuni, si parla nel testo unico attraverso personale distaccato, poi, in verità, il personale è così sempre comandato e tutti si domandano ma va bene il comando, non è che qualcuno poi si sveglia e dice no, deve essere distaccato. Quindi alcune piccole eh, lifting eh, normativi ma eh, le vere proposte hanno riguardato il tentativo di porre nel tavolo delle proposte hanno riguardato appunto le unioni eh, dei comuni. Eh, in primis, eh, cercando di... Eh, colmare quella che è stata considerata una lacuna eh, che è da, da rilevarsi nel trattamento economico eh, dei presidenti delle unioni. Una volta superato il concetto di eh, gratuità delle cariche di secondo livello già avvenuto con le province, si è ritenuto che non avesse senso non mh, attribuire una giusta ed equa indennità anche ai presidenti eh, delle unioni che si trovano a gestire un ente locale al quale sono conferite in alcuni casi la totalità di funzioni e le connesse responsabilità eh, e che magari vedono di provenienza eh, un sindaco di, di 2000 abitanti che si porta dietro l'indennità eh, da sindaco senza aver minimamente valorizzato questa nuova eh, funzione. È un concetto eh, semplicemente di equità eh, istituzionale. E fra l'altro... Uh, ricordando che eh, le unioni hanno comunque, devono salvaguardare lo spirito partecipativo lo, lo spirito di fare squadra con ciò devono coinvolgere tutte le professionalità e tutte le forze eh, presenti questo è un passaggio oh, fondamentale per esempio oh, poi per continuare in materia di competenze ancora si riscontrano delle lacune non si sa se un Presidente dell'Unione possa o meno, che vede conferite le, le funzioni, possa o meno editare un'ordinanza, le cosiddette ordinanze sindacali, quindi oltre al problema della complessità della scelta e della responsabilizzazione nel compiere eh, questa scelta, uno si deve chiedere ma chissà se lo posso fare, insomma sono cose che l'ordinamento oh, deve eh, colmare. In materia di spazi assenzionali delle Unioni ne abbiamo se ne già parlato eh, se è vero che diventa una forma uh, virtuosa di gestione delle funzioni, non può essere che si perdano pezzi di strada di eh, virtuosità di chi, di chi opera e, e non possa avere una minima politica, eh, adeguata politica eh, di personale. Con la, da ultimo, per fare un, un cenno a quelle che erano delle proposte, eh, abbiamo anche redatto una proposta che riguardava che, che riguarda la figura apicale all'interno delle unioni le unioni oggi sì, hanno un direttore ma il testo unico oh, non ne parla che si chiarisca è chiaro che la cosa è data per scontata però almeno che si chiarisca eh, le unioni non so in quanti lo sanno eh, non sono sede di segreteria cioè eh, un segretario che eh, che ne so si trova a svolgere la propria funzione nel comune capoluogo e nell'unione che ha conferite le funzioni di dieci enti eh, non risulta fare il segretario. E magari per assicurare un livello minimo di stipendio paragonabile ai suoi colleghi in comuni che a, vedono svuotate le funzioni, no, deve eh, fare una convenzione con un, comune, con un comune di mille abitanti che non ha quasi più eh, ruoli. Quindi se... Eh, ma non deve essere una questione sindacale perché non lo, non lo è affatto. Eh, è un, una questione eh, legata alla capacità dell'ente dell locale di poter attrarre le migliori eh, qualità, le migliori professionali, come si fa ad avere una capacità attrattiva se non si è neanche sede. Ecco, quindi eh, queste sono eh, le cose eh, su cui la riforma si incentra. Oltre eh, a ciò la riforma, la proposta cerca di cogliere, eh, di puntare, pur nel rispetto degli esiti della Corte Costituzionale che eh, afferma l'autonomia decisionale di partecipare o meno alle forme associative degli enti di piccole dimensioni, però cerca comunque di guidare la strada eh, di... Eh, cercare di guidare gli enti nella strada di eh, mettere insieme e associare le funzioni fondamentali, soprattutto quelle legate alla cosiddetta amministrazione generale. Per quello che riguarda gli enti intermedi province e eh, città metropolitane, il discorso è ancora aperto, però eh, qui il DDL 1356 di fatto aveva già ottenuto una sintesi ampiamente condivisa dalle province e quindi si era raggiunto eh, un, un risultato, quindi la proposta di riforma mh, che eh, Anci regionale proporrà, sentita chiaramente i competenti organi eh, direzionali di UPI, farà sì che si ripropongano eh, le, la disciplina che era stata già eh, in qualche maniera concordata e apprezzata ah, da parte eh, di UPI, tenendo comunque conto oh, della possibilità di ampliare eh, le eh, funzioni che possono essere eh, affidate all'Unione, chiaramente eh, in uh, concomitanza alla scelta di invece di avvalersi delle forme eh, associative, convenzioni o unioni che deve essere in qualche maniera assicurata eh, a tutti i comuni. Per quello che riguarda la figura apicale, che poi è la terza uh, tranche della riforma eh, proposta la figura apicale all'interno degli, negli enti locali, ricordate che c'era anche nel nell'IDL 1356, si parlava della, del segretario comunale, della figura della, della valorizzazione di tale, eh, di tale figura e in ogni caso oh, oh, della funzione. Eh, mh, la proposta mira fondamentalmente ad arginare da una parte la cronica eh, emergenza negli enti più piccoli determinati dalla carenza delle figure. Per esempio, il DL4 convertito nella legge 25-2022 prevede che per un periodo di sei mesi eh, che è prorogabile a 12, i sindaci possano conferire a funzione di segretario comunale anche fino ai 5.000 abitanti anche ai segretari di prima fascia. Ci viene da dire, ma io non ho mai visto un sindaco che una volta che si trovi bene qualcuno dica gli stringa la mano dopo sei mesi dice vabbè adesso proviamo a cercarne un altro perché non prevedere invece un arco temporale differente 12 mesi fino al mandato deciderà il sindaco quello eh, che vuol fare non complichiamoci la vita eh, ulteriormente e anche qui c'è il tema dei, dei tetti di spesa cioè molti piccoli comuni non hanno la possibilità di eh, incaricare, il, di avere un segretario e abbiamo i casi di convenzioni come nel Piemontese con 20 comuni associati, cioè significa dire non avere nessuno, proprio perché non, non hanno più i tetti di spese e quindi bisognerà anche prevedere in questo frangente, eh, diciamo in questo particolare aspetto, una soluzione. Anche la questione della, eh, della direzione, come ho detto prima, dovrà essere chiarita a chiare, cioè, dovrà prevedere un chiaro contenuto oh, legislativo per evitare, per evitare responsabilità o anche eh, equivoci o paure eh, applicative. A fronte di questo, a fronte di questa diciamo, azione, questa previsione eh, di, di, di mh, questa. Questa proposta che riguarda questi tre grandi ambiti del, del testo unico e dell'ordinamento, eh, sia cioè nazionale, eh, la Regione, come eh, è stato anticipato, si eh, preoccuperà anche di redigere un testo unico regionale che dia attuazione alle nuove disposizioni, ne integri i contenuti con ulteriori misure, soprattutto a sostegno. Delle, eh, dei percorsi associativi, sempre nell'ottica di assicurare un assetto complessivo eh, chiaro e funzionale per il governo locale. Grazie al dottor Neri, segretario e direttore generale del comune di Ravenna per questa interessantissima esposizione. Bene, eh, chiudi diciamo così il percorso adesso di questi quattro tavoli il sindaco di Faenza Massimo Isola che è collegato con noi, che ci ha ascoltato questa mattina, che ringrazio moltissimo perché Massimo Isola è un altro di quei sindaci che nonostante abbia un comune... Eh, di dimensioni molto importanti, è comunque sempre attento al territorio, ai comuni di minori dimensioni e questo è eh, un valore aggiunto che all'interno del gruppo di lavoro del tavolo eh, conta tantissimo. Ecco, la, la mentalità è proprio quella giusta e ringrazio veramente Massimo Isoli, il sindaco di Faenza per questa sua presenza e per la disponibilità che ha dato anche al tavolo. A te la parola Massimo. Grazie, grazie di cuore al sindaco Maravasi, alla direttrice Ricciardi. Non è scontato eh, diciamo, dedicare tempo, attenzione, lavoro all'Unione dei Comuni da parte di Anci Emilia Romagna in modo così forte. Grazie di cuore a Paolo Calvano per essere insieme a noi perché la sua presenza ovviamente dà un senso e giustifica gran parte del lavoro che stiamo... Facendo. Il dottor Neri ha ovviamente fotografato nel migliore dei modi possibili le motivazioni strutturali, i limiti all'interno dell'orientamento locale, ordinamento locale che impediscono, rallentano la possibilità per le unioni dei comuni di svolgere la funzione che potrebbero svolgere. Noi siamo consapevoli di svolgere una funzione insufficiente rispetto alle nostre potenzialità. Io credo che Anci Emilia Romagna debba farsi portatore di questo messaggio, poiché Emilia Romagna in, da un punto di vista assolutamente arbitrario si è scelto di trasformare una possibilità estremamente volontaristica di costruire delle unioni, invece ad inventarsi uno strumento con una dignità, un significato, istituzionale importante. Io vorrei fare proprio una fotografia eh, molto semplice, molto, molto banale, eh, citando un po' ovviamente anche la mia esperienza diretta. Noi come si diceva siamo un'Unione della Romagna-Faentina, stiamo festeggiando i dieci anni di insediamenti in questi giorni nella città, sia con iniziative amministrative, sia con iniziative culturali, civiche e sociali, 90.000 abitanti, 60.000 abitanti Faenza, 30.000 abitanti e altri cinque piccoli comuni. Abbiamo fatto una fusione amministrativa, nella scheda che si guardava all'inizio siamo l'unico, credo Unione dei comuni col 100% delle funzioni fatte in unione. Abbiamo 530 dipendenti, sono tutti 530 in unione. 120 assunti negli ultimi due anni sono stati assunti direttamente dall'unione e non prima eh, da un singolo comune. Abbiamo nove dirigenti, una quarantina di PO, nove dirigenti che lavorano con attenzione per tutti i sei comuni, anche per i comuni che hanno 2.200 abitanti. Bene, dicevo una fotografia molto chiara. 2022-2023, questa fase di sviluppo e di cambiamento, abbiamo due strumenti di sviluppo, il PNRR e i fondi strutturali dell'Unione Europea che transitano attraverso la regione. Vi racconto questa situazione della nostra Unione dei Comuni. PNRR, l'Unione dei Comuni non possono partecipare. Possono partecipare i singoli comuni. Siamo sei comuni, Faenza che siamo Cassia sulla Via Emilia, altri collinari. Faenza tra comune e provincia e Asl si è portata a casa 20 progetti per quasi 40 milioni di euro. Gli altri cinque comuni, zero. 200 mila euro per sistemare una scuola a brisighella. Fra sei anni, grazie al PNRR, avremo un'unione dei comuni dove le disuguaglianze sono aumentate fra sei anni quei 40 milioni di euro renderanno Fenster una città più efficiente con servizi migliori e più appetibili lo sport, la sanità, investimenti epocali importantissimi i piccoli comuni non hanno ricevuto niente guarderanno altre realtà più grandi che crescono due, eh, i lavori pubblici che noi abbiamo in forma associata che sono coinvolti soprattutto in questa fase di PNRR, ovviamente in questi cinque anni lavoreranno quasi tutti a tempo pieno sui bandi PNRR che hanno delle scadenze molto rigide e avranno molto meno tempo per occuparsi dei piccoli comuni. Quindi unioni, questa è l'Italia senza l'unione dei comuni. Poi c'è l'Emilia Romagna, l'Italia con l'unione dei comuni, i fondi strutturali, arrivano fondi strutturali doppi rispetto a sette anni fa, la Regione Emilia Romagna cosa decide di fare? Decide di inserire le unioni dei comuni, in questo caso nostro avanzate, cioè unioni che hanno servizi importanti messi insieme, piani strutturali, piani strategici, a essere considerati come città capoluogo. La nostra città diffusa è quindi all'interno del dialogo del partenariato con la Regione Emilia Romagna, in un primo bando al quale sette anni fa, né Faenza né i piccoli comuni potevano partecipare partenariato solo questo arriveranno 5 milioni di euro da distribuire nel territorio dove Faenza eh, viene premiata per essere in unione quindi con una massa critica più grande gioca in un campo largo e viene premiata e i piccoli comuni eh, vengono ad intercettare risorse importanti Io ho detto questi 5 milioni ma sono solo il primo step perché sta parlando adesso il settennato Due idee di taglie diverse. La regione Emilia Romagna ha deciso di ricucire le disuguaglianze e di dare della benzina alle città che hanno delle energie. Il modello dell'Italia senza eh, unione dei comuni è un modello che aumenta l'aggressività tra territori, eh, fa in modo che le città grandi possano avere molte più opportunità e renderà sempre meno appetibili, vivibili, pieni di servizi, una fetta importante di paese che rischierà spopolamento e disuguaglianza di servizi e quindi io credo anche di diritti. Eh, non voglio eh, parlare troppo, però credo che l'esperienza di Calvano qui sia molto chiara, cioè eh, noi abbiamo delle risorse in spese ordinarie per stare in Unione, importanti, cioè siamo premiati. Abbiamo delle risorse importanti sul piano degli investimenti, siamo premiati. Fare unione evidentemente non è sempre facile, ma se la regione premia, capisce dove sono le fragilità, le opportunità, ecco che riusciamo a costruire questo. Io credo questo, credo che a noi serva eh, spirito di cooperazione, di costruzione di comunità. Nelle nostre terre questo valore c'è e forse fa la differenza e forse non è esportabile perché forse è frutto della storia. Nonostante questo dobbiamo mettere la lente di ingrandimento su, uno, su un tema chiave, cioè le unioni di comuni spesso sono nate per dare una mano a delle fragilità conclamate, cioè piccoli comuni che non riuscivano diciamo, a essere gestiti. Io credo che questo schema sia superato e sia perdente. Noi abbiamo bisogno di costruire degli ambiti, ambiti ottimali con un po' di massa critica di abitanti, di struttura amministrativa e in questo caso l'unione dei comuni non diventa una cura, un cerotto per delle ferite, ma diventa come dicevo prima un'opportunità per creare sviluppo, per creare uno sviluppo migliore, più solidale fra, fra territori. Serve mentalità, dicevo, e serve però a ottimale, Questi dieci anni di storia ci hanno insegnato che non dappertutto le unioni funzionano. Funzionano se il perimetro è quello giusto, se la massa critica è quello giusto. Ora, e mi avvia la conclusione, noi però siamo in una fase di svolta. Si diceva prima, ci, eh, giustamente, Dottor Neri, abbiamo delle criticità istituzionali, e amministrative. Dopo dieci anni, <coughs> su alcune direzioni, abbiamo centrato degli obiettivi, ma ci sono delle criticità, abbiamo dei problemi, come fare a superarli? Come creare ambiti ottimali nei quali anche chi non è nella stessa provincia possa partecipare all'Unione se è dello stesso ambito ottimale? Come governare i temi delle giunte, i rapporti tra i consigli comunali e l'Unione dei Comuni? Dopo dieci anni abbiamo visto che alcune cose funzionano meglio, alcune no. Ecco, noi credo che dobbiamo chiedere allo Stato che valuti seriamente l'opportunità di inserire eh, l'Unione dei Comuni non solo come una variabile assolutamente volontaria, quindi insignificante, nel sistema delle autonomie locali. E dobbiamo porci noi come motori, perché qui abbiamo dimostrato che in alcuni casi specifici, ma non in due o tre, con una massa critica credibile, l'Unione dei Comuni funziona per tenere insieme questi due Obiettivi. e soprattutto, io credo, funziona a costruire quella città contemporanea, guardate bene, che dovrebbe essere la base di Next Generation, eh, no? eh, questo grande disegno dell'Europa, della città a 15 minuti con i servizi di prossimità. Io credo che il modello PNRR che concentra in poche città tutti i servizi del XXI secolo li allontana li allontana di 20-30 minuti, di 40 minuti dai piccoli centri. Io credo che in Emilia Romagna stiamo provando un'altra idea che è estremamente più contemporanea, di una città diffusa, di prossimità. Per fare questo, e chiudo, io credo dobbiamo, nel nostro tentativo di creare sempre degli upgrade stimolanti, eh, porci un obiettivo, ecco, di dimostrare che l'Unione dei Comuni non sono delle agenzie di servizi, cioè non sono diciamo, delle agenzie nelle quali i comuni pagano per avere dei servizi in cambio. Cioè noi dobbiamo garantire servizi, ma dobbiamo cercare di costruire, noi stiamo iniziando a farlo, anche un'identità, come succede per le province, per le regioni, per le nazioni e credo anche per l'Europa. Qualsiasi progetto amministrativo istituzionale ha bisogno no, della macchina. Organizzativa, ma ha bisogno anche del cuore, dell'identità, di fare in modo che i cittadini si rivedano in quel perimetro. Se vogliamo superare le sfide dei prossimi anni, io credo che i comuni possano servire, ma devono tenere insieme tutti e due gli elementi. Cioè non solo un'utilità, un'opportunità di servizi, ma anche io sto in unione perché esiste la regione, esiste la provincia, esiste il mio municipio, ma esiste anche un'area, un, un ambito ottimale nel quale si sviluppa parte della mia vita che ha una sua dignità istituzionale. Ecco, questi sono alcune suggestioni, alcuni temi politici che volevo porre all'ordine dell'attenzione. Grazie. Bene. Bravissimo e grazie, grazie Massimo, come sempre, hai fatto veramente, ci hai dato fiducia, come sempre, nelle tue... Eh, nei tuoi pensieri e eh, ti ringrazio ancora tantissimo. L'avevo detto che insomma, sei un sindaco da questo punto di vista veramente molto efficace e molto importante per il nostro gruppo di lavoro. Bene, eh, adesso eh, chiude diciamo così eh, la, la, la mattinata, quindi dei, dei relatori e poi lasceremo lo spazio alle, alle domande. L'assessore alla Regione Emilia-Romagna, eh, il dottor Paolo Calvano, che saluto. Eh, so che ha una fretta incredibile perché eh, è impegnatissimo con eh, l'Assemblea Legislativa e quindi ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità. Prego Assessore. Grazie mille Lucio, spero mi sentiate. Sì, datemi cenno, perfetto. Eh, ma innanzitutto eh, parto con un ringraziamento doppio a, a Anci Emilia Romagna eh, perché guadagnare uno spazio di confronto e discussione sul futuro delle unioni eh, in un'assemblea nazionale di Anci non è cosa affatto scontata. Eh, e spero che sia solo l'inizio, cioè spero davvero che il tema delle unioni diventi eh, un elemento di confronto tra i comuni anche all'interno eh, dell'Associazione Nazionale eh, dei Comuni eh, così come sta già avvenendo all'interno della Regione Emilia Romagna. E qui scatta il secondo ringraziamento a Denise Ricciardi, la direttrice, a Lucio Malavasi e a tutti coloro che hanno collaborato con lui e che stanno collaborando con lui in questo importante lavoro ehm, per... Eh, dare eh, nuova ulteriore linfa alle unioni e andare a, a creare anche un perimetro, un quadro normativo e eh, regolamentare nuovo che parte eh, dall'esperienza delle persone che sono coinvolti in, in, questi, in questi gruppi di lavoro. Perché come avrete notato dalle diverse relazioni che si sono susseguite in questa mattinata, quei gruppi di lavoro sono fatti da persone che vivono le unioni, ci sono dentro, eh, le fanno funzionare, eh, ne incontrano, si incontrano e si scontrano con le difficoltà che, significa, eh, che comporta la gestione di un'unione. E questo gli consente di essere persone molto concrete nel momento in cui indicano delle strade per superare i problemi o per creare eh, nuove, eh, nuove eh, prospettive. È chiaro che, eh, come dire, come Emilia Romagna abbiamo la necessità di far sì che il frutto oh, di questi gruppi di lavoro si trasformi in atti concreti eh, sia all'interno della normativa e eh, della disciplina legislativa regionale e regolamentare regionale sia all'interno delle normative eh, nazionali. Eh, noi faremo di tutto per raccogliere gli stimoli che sono emersi ehm, da questo lavoro, eh, lo faremo attraverso uno strumento legislativo che Abbiamo l'ambizione di chiamare testo unico degli enti locali in Emilia Romagna perché oggi in Emilia Romagna eh, l'attività degli enti locali è regolata da due strumenti in particolare, uno è, è la legge attuativa del, de, de, de, della Del Rio, la legge 13 del 2015 e l'altra la legge 11 eh, con la legge 21 con la quale ehm, andiamo a ehm, disciplinare il ruolo delle, mh, delle unioni, delle fusioni. Noi puntiamo ad un unico testo legislativo. Perché questo? perché le unioni in Emilia Romagna le concepiamo come un livello di governo, dei servizi e come eh, un vero e proprio eh, livello che si rapporta in maniera diretta con i cittadini, dentro quella logica di multi-level governance che eh, in Emilia Romagna eh, parte dai comuni, passa attraverso le unioni, eh, raccoglie il ruolo delle province della città metropolitana e arriva, eh, e arriva fino alla, um, alla regione. Cosa ci, Cosa ci consentono di fare le unioni? Di condividere, eh, di creare in questo modo maggiore coesione, ma di farlo rispettando l'identità di ogni singolo comune. Perché qual è la forza dell'unione? Mi metto insieme a chi è vicino a me, a chi è dentro il mio ambito ottimale, come citava molto bene. Eh, Massimo Isola. Dentro quell'ambito decido come alcuni servizi o addirittura tutti i servizi, come è successo nel caso di, di Faenza, decido di gestirli insieme dentro quell'ambito, mantenendo però la mia identità politica eh, e ehm, anche diciamo così di, rap di rappresentanza, sapendo però che mi devo confrontare con un'entità pi più grande, eh, dentro la della quale, quale sono, uh, sono protagonista. Quindi raccordo con tutti gli altri, messa a sistema dei servizi e al contempo ehm, tutela della propria eh, identità. Eh, quando parliamo di unioni eh, a me piace anche, eh, com come dire, paragonare le unioni a quello che succede un po' in Unione Europea. Succede la stessa cosa se ci pensate. In Unione Europea ci sono i paesi eh, euro convinti e i paesi euroscettici, così come può succedere in un ambito ottimale che ci siano comuni eh, fortemente orientati al sistema unionale comuni più scettici rispetto a questo sistema eh, in Unione ci sono comuni più eh, stati più generosi rispetto all'Unione e altri che vengono considerati stati frugali cioè che tendono a, come dire, a, a, a mettersi poco a disposizione dell'Unione così succede anche nei, eh, nei e fra i comuni e all'interno delle unioni dei comuni quindi allo stesso livello entrare a far parte dell'Unione dei Comuni significa cedere un pezzettino della propria sovranità, ma per un interesse più alto, che è l'interesse dei cittadini, che è l'interesse di poter offrire servizi che se rimango da solo probabilmente non sarò più in grado, non sarei più in grado di offrire. Non abbiamo, non abbiamo mai la controprova di questo laddove le unioni funzionano, però ho la controprova di questo laddove vedo comuni in grande difficoltà e guarda caso spesso, vedo alcuni comuni in grande difficoltà e guarda caso spesso sono comuni che hanno deciso di stare fuori da processi associativi, fuori da processi eh, unionali. Per me questa è una cartina al tornasole importante su cui lavorare. Questo non significa, attenzione, che fare le unioni è un modo per risolvere tutti i problemi dei comuni. Perché le unioni al pari dei comuni eh, possono avere diversi gradi di efficacia ed efficienza. Ci sono comuni molto efficaci e molto efficienti, così come ci sono, e ci sono comuni poco efficaci e poco efficienti. Succede la stessa cosa nelle unioni dei comuni. Ce ne sono alcune molto performanti, altre che fanno fatica a, a, a, stare, a stare insieme. E allora cosa deve fare un ente come la Regione, che sa qual è l'obiettivo alto per il quale si creano le unioni dei comuni? Creare le condizioni per valorizzare chi ha fatto un grande sforzo anche di cessione di un pezzettino della propria sovranità e al contempo aiutare chi è rimasto indietro a poter arrivare a, a, a raggiungere il traguardo che hanno raggiunto altri e qui parte tutto il sistema di assistenza che abbiamo messo eh, insieme anche attraverso non solo i nostri eh, uffici ma attraverso anche la messa a disposizione di temporari manager eh, e di facilitatori nel percorso di crescita delle unioni. Su questo io Guardate, devo dire un ulteriore enorme grazie ai, ai, agli uffici della Regione Emilia Romagna, alle competenze e alle professionalità che su questo ci sono in Emilia Romagna. Uno l'avete ascoltata oggi ed è il dottor Scheda che ringrazio moltissimo anche per il grande lavoro che fa di raccordo con, eh, diciamo così, il legislatore nazionale ehm, e il lavoro che fa la direzione che si occupa del riordino istituzionale dal dottor... Eh, dal direttore Freire alla dottoressa Brancaleoni perché stiamo maturando tutta una serie di competenze che riteniamo eh, siano fondamentali e utili ai comuni per poter affrontare le nuove sfide che abbiamo eh, di fronte a partire dal PNRR ecco perché stiamo cercando di eh, portare avanti con forza anche un maggiore riconoscimento e riconoscibilità delle unioni dentro la normativa e la legislazione nazionale oggi spesso questo riconoscimento non c'è siamo costretti a, a, a rincorrere norme eh, relative alle unioni perché quando si pensa di intervenire su comuni, province e regione ci, o città metropolitane ci si dimentica sempre delle unioni. Allora lì che rincorriamo per poterle inserire, sia che siano normative sul personale, sia che siano normative legate al riparto di risorse per eventi di carattere straordinario. Lo abbiamo visto anche nel PNRR purtroppo. L'unione non viene considerato come un soggetto, lo, di nuovo cito Massimo Isola, eh, che che possa partecipare al percorso um, straordinario del PNRR. Noi invece, per, noi invece nei nostri strumenti non abbiamo voluto perdere le opportunità delle unioni e abbiamo fatto una cosa che a mio avviso anche questa deve trovare una dimensione più larga dell'Emilia Romagna e il lavoro che può fare l'Anci Emilia Romagna insieme a Lanci nazionale ci può aiutare su questo. Noi cosa abbiamo fatto? Laddove le unioni hanno assunto un livello di ehm, integrazione dei servizi, pari a quello che hanno avuto a Faenza o, o unioni simili, noi abbiamo iniziato a considerarla, considerarle delle città diffuse e in quanto città devono stare sui tavoli di programmazione e di.. Ehm, opportunità in cui sono sedute le altre città ed ecco che li abbiamo inseriti nel partenariato europeo affinché possano essere partecipi insieme alle città capoluogo di eh, nuove delle nuove opportunità che la programmazione 2127 e 27 ha messo in campo e ecco che le strategie urbane in Emilia Romagna non sono solo quelle che fanno le grandi città ma sono anche quelle che fanno le unioni che hanno raggiunto un elevato livello di integrazione dei servizi perché l'altro grande obiettivo qual è? L'unione non solo come sistema che gestisce i servizi e che garantisce l'opportunità di avere servizi anche laddove forse quei servizi non ci sarebbero guardo penso ai, pi ai più piccoli comuni ma unione nella quale i comuni fanno strategia insieme, una strategia che non è solo di gestione del quotidiano ma che guarda nel medio e lungo periodo. Va in questa direzione non solo il coinvolgimento nelle strategie europee ma anche la decisione di riservare ad alcune unioni quelle più avanzate risorse non solo per la gestione eh, dei servizi ma risorse regionali per fare investimenti insieme. Ed ecco che... Negli ultimi tre anni, questo sarà il terzo anno e con il bilancio che andiamo a provare ci sarà anche qui uno stanziamento ad hoc, abbiamo messo a disposizione di quelle dieci unioni 5 milioni di euro affinché possano fare investimenti che abbiano una valenza unionale, che vanno oltre il confine del singolo comune ma che nello stare in un comune hanno una valenza di, ehm, che coinvolge l'intera unione, eh, unione dei comuni perché eh, l'unione dei comuni può essere un soggetto che, Costruisce anche una nuova eh, strategia. Ovviamente insieme agli altri oh, oh, soggetti sovraordinati, le province da un lato e le regioni dall'altro, perché non deve mai nascere l'idea di un conflitto tra unioni e province. Il testo unico degli enti locali punta proprio a questo: a far sì che il sistema sia un sistema davvero multilevel governance, in cui sappiamo cosa fanno i comuni, sappiamo cosa fanno le unioni, sappiamo qual è il ruolo delle province e qual è il ruolo di raccordo eh, e strategico che deve, avere, eh, che deve avere la regione. Insomma. Spero di avervi trasmesso quanto uno sia grato al lavoro che eh, Anci ha messo in campo in questi mesi, eh, che sono certo potrà trovare eh, importanti elementi di soddisfazione nella normativa regionale. Confido che possa trovarli anche nella normativa nazionale perché ci sono alcune questioni eh, dai segretari ai, alla governance eh, delle unioni e altri che meritano un'attenzione anche di livello eh, nazionale e spero di avervi trasmesso anche... La voglia che abbiamo di far sì che eh, questo sistema possa ulteriormente evolversi, riuscire a superare le criticità che indubbiamente ci sono e possa diventare un patrimonio condiviso non solo dell'Emilia-Romagna, ma dell'Italia intera e perché no, dei sistemi europei simili eh, a quelli nazionali. Insomma, contro il pessimismo delle norme e della legislazione, ci mettiamo l'ottimismo della volontà eh, e credo che le esperienze che oggi avete ascoltato siano oh, una testimonianza di quanta volontà ci stiamo mettendo dalla Regione Emilia Romagna a partire dal basso per far sì che questo disegno possa realizzarsi e avere confini che abbiano una dimensione quantomeno nazionale grazie grazie Paolo, grazie Assessore parole efficaci e che ovviamente trovano il consenso generale e totale anche da, da parte nostra, se non ci fosse la Regione Emilia Romagna sapendo che ci ascolta e apprezza questo lavoro, forse il lavoro non sarebbe neanche andato così avanti e le parole che dicevo all'inizio e che ha ribadito alla fine adesso anche l'assessore e eh, prima anche Massimo Isola a livello nazionale, ecco, sarebbe importante portare questi lavori anche a livello nazionale proprio per avere maggiore riconoscimento nel panorama governativo. Bene, abbiamo ancora qualche minuto, se eh, qualcuno di voi vuole eh, fare qualche domanda eh, i nostri esperti sono a, a disposizione se c'è qualcuno volent molto volentieri c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio gli interventi sono stati esaustivi bene, allora a questo punto se non c'è nessuno io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione perché siete stati presenti in queste due ore e eh, quindi vi ringrazio moltissimo davvero e eh, rinnovo l'appello anche a amministratori, colleghi, tecnici anche di altre regioni di eh, restare in contatto con noi e di portare avanti questo lavoro perché eh, ripeto, il beneficio deve essere a livello nazionale, non soltanto di, di una regione, perché come detto all'inizio sono 570 le unioni in, eh, in Italia e eh, sono associati circa 14 milioni di abitanti, per cui la, per, è una percentuale importante che ovviamente auspichiamo, come dice anche il nostro Assessore, che possa aumentare. Grazie a tutti, buon proseguimento di Assemblea.